Ciao a tutti e benvenuti, io sono Gaia e oggi vorrei guidarvi in un tour nel mio magico mondo. Intanto, perché questo percorso? In realtà questo percorso, io ritengo che non si scelga, ma più che altro che sia un percorso che ti sceglie. Il mio nasce 47 anni fa, assieme a me, ed è un percorso che nasce dalla curiosità, dalla voglia di conoscere che cosa c'è al di là di ciò che appare è un percorso fatto di studio, tanto studio da brava gemelli non mi sono mai fermata davanti a ciò che appariva ma ho sempre voluto conoscere la realtà delle cose ecco dal di dietro ero la classica bambina che smontava i giocattoli per vedere come funzionassero e questa cosa ancora la porto oggi infatti i miei studi Fondamentalmente, non terminano mai, anzi, io al di là della geomanzia, che è la mia passione, il mio amore più grande, come qualcuno saprà già, sono cartomante, sono interprete e lettrice di Kumalak, sono lettrice di registri akashici e Channeler. Queste varie discipline hanno in comune, a parte un qualcosa che mi appassiona, ma hanno in comune la ricerca reale e profonda dell'essenza delle cose e da qui nasce anche il motivo della mia collaborazione con Wengo a prescindere dal fatto che io ritenga che sia un'azienda veramente top leader in questo ambiente no ma eh, la cosa in cui mi riconosco maggiormente è il fatto che la divinazione non sia soltanto un'operazione commerciale ma che possa diventare um, un mezzo per migliorare realmente effettivamente la vita di chi consulta um, a questa ultima affermazione è legato anche se vogliamo l'aspetto più pungente del mio lavoro che non è soltanto scintillio conferme ma è legato a quando le cose non accadono questo è un punto focale, se vogliamo, nessuno ritiene di essere infallibile, sarebbe un po' presuntuoso, insomma, siamo umani, possiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare, però può succedere, ma tante volte si attribuisce ad altri la colpa, la responsabilità delle nostre mancanze, oppure um, di una realizzazione non giunta, in realtà è questo a cui volevo arrivare, forse è un po' il nodo cruciale che viene a crearsi fra consultanti e operatore ed è legato alla nostra volontà tanto spesso si consulta qualcuno semplicemente perché si vuole una visione favolistica delle cose e allora non si è disposti ad accettare la realtà per quella che è oppure è bella sì ma poi non si lavora affinché ci siano delle realizzazioni tutto questo è assolutamente assolutamente sbagliato perché è fondamentale in questo lavoro in questo lavoro che si fa in due, perché noi leggiamo, ma siete voi che poi dovete lavorare per raggiungere gli obiettivi, scusate, è importante lavorare su se stessi e capire effettivamente con tanta onestà, se non siamo anche noi responsabili della nostra situazione poco piacevole, onestà, questa è una parola mh, un aggettivo che mi rappresenta completamente, e credo che sia fondamentale nel rapporto che si va a instaurare tra di noi, tra operatore e consultante un qualcosa se vogliamo di fondamentale per poter poi portare dei frutti guardare in faccia le cose appunto per quello che sono non per come vorremmo che fossero come vi dicevo prima sono una testarda cocciuta gemelli e dell'onestà veramente noi faccio la mia bandiera ed è importante che questa cosa poi porti ad avere mh, ecco dei riscontri ma perché oggettivamente siamo andati a lavorare sulle cose e lavorare in questo caso è proprio un'altra delle mie parole chiave lavorare sulle cose e sulle persone lavorare sulla propria vita sui propri cambiamenti io Parlo per me, non ho sempre pensato di fare questo lavoro, in realtà non l'ho mai pensato, era lontanissimo eh, dal mio ideale, io volevo fare la veterinaria Volevo fare la veterinaria visto il mio grande misurato amore per gli animali, poi ad un certo punto andando avanti mi sono resa conto che c'era dell'altro e quindi ecco è stato come dicevo prima questo lavoro a scegliere di me ma a proposito di questo amore degli animali, per gli animali, che cosa è rimasto oggi? A parte i miei due cani, li sentite sempre, ormai li conoscete. Mi è rimasta anche una passione, una piccola mania che ho, che è quella di mh, collezionare non solo libri, ma soprattutto gufetti, io adoro questi gufetti, ne ho ovunque, praticamente ne ho ovunque, eh, non credo fondamentalmente all'azione talismanica degli oggetti, mm, posso dire sinceramente che il mio talismano eh, oggi sia il mio cuore, assolutamente, è quello che mi guida nelle scelte, è quello che mi guida anche nei rapporti con gli altri io metto il cuore veramente in tutto quello che faccio altrimenti evito di farlo mm, non mi darebbe quella necessaria trasformazione no? non mi darebbe la motivazione per cambiare le cose oppure per portarle avanti per quello che sono io devo credere nelle cose che faccio e proprio da qui viene fuori la mia massima preferita quanti di voi l'avranno sentita? un milione di volte da me ed è quella di Vincenzo Gardarelli fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi è bellissima rappresenta me io credo in toto cioè finché credo vado avanti finché credo non mi fermo e spingo le mie energie fino alla fine ma ci deve essere una motivazione ecco um, oggi potrei dire che la mia motivazione siete voi nessuno arriva da nessuna parte se non c'è qualcuno che lo supporta, ecco per me il supporto assoluto siete voi, siete voi e naturalmente vengo. l'azienda in cui mi rappresento e se dovessi racchiudere questo rapporto ecco lo dovessi racchiudere in un titolo, in un film, mi <ride> piacerebbe che fosse la storia infinita, come vorrei che fosse infinita questa relazione, questo rapporto di fiducia che ho con voi, vorrei che andassi avanti nel tempo e che potesse crescere, portando sia voi che me ad un livello di fiducia, ma soddisfazione soprattutto, di grande soddisfazione e realizzazione. Chiudo il video a proposito di soddisfazione e realizzazione con un mio augurio particolare. Questo è stato un anno intenso, provante. Tanti di noi avranno perso qualcuno di importante. Io voglio dirvi, ci affacciamo ad un anno nuovo. Se riusciamo, prendiamo del vecchio quello che ci ha forgiato, quello che ci ha formato e lasciamo andare il dolore. Un anno nuovo si apre, un nuovo capitolo della nostra esistenza è tutto da scrivere. Come dicevo prima è tutto nelle vostre mani e io dal mio piccolo angolo di mondo vi auguro tutto il bene del mondo.